Sì, direi che ci siamo, chiamo sul palco i relatori che poi vi presento quando avranno preso il posto e ragioneremo di un sacco di cose. Eccoci qua, eh, vi presento i nostri relatori. Noi abbiamo D'Ompino De Masi, referente di Libera Calabria che abbiamo già conosciuto questa mattina. Eh, abbiamo Domenico Lucano, sindaco di Riace, con il quale parleremo di esperienze molto interessanti. Abbiamo James Amamuncona che <coughs> ha vissuto molte esperienze che qui di rappresentanza dei lavoratori. E, e poi abbiamo eh, Roberto Zecchitella, giornalista di famiglia cristiana, e anche lui parleremo di queste cose. Ringraziamo anche il, eh, il nostro interprete che ci aiuta, di cui però ho perso il nome. Mi chiamo Mattia Baglieri, sono consigliere comunale qui a Casolecchio, prestato all'arte dell'interpretazione. Perfetto, che ci aiuterà con James che se la cava meglio con l'inglese. Allora, partiamo subito. Avete visto il, il filmato? E, mh, sono cose che ci si rimane male, naturalmente. Ci si rimane quasi peggio che a vedere altre cose a cui siamo abituati. Per esempio, insomma, storie di sangue direttamente di mafia. E, mh, noi dobbiamo riflettere che mafia, Camorra, Casalesi, Indrangheta, eccetera, eccetera, sono anche questa cosa qui, non soltanto quelle cose che attribuivamo prima alla sfera criminale mafia e non solo mafia, qui ancora di più società civile politica nei termini con cui ne parlavamo eh, questa mattina sono anche questa cosa qua che significa sfruttamento, degrado, schiavitù, cose che non ci immaginavamo di vedere eh, abbiamo visto in questo filmato il parallelo con il passato, no? i lavoratori nel passato noi viviamo in una terra, qua l'Emilia Romagna, che sicuramente ha fatto un sacco di cose, un sacco di lotte per i diritti dei lavoratori poi dopo ti giri un attimo indietro, vedi che cosa succede ad altri lavoratori che magari non conosci e scopri che sei tornato indietro di cent'anni, ma anche di più, sei tornato ai tempi della schiavitù. Ed è una roba che in effetti ti fa rimanere male, ti fa anche abbastanza vergognare. Io vorrei partire da eh, Don Pino per chiedergli sulla base di quello che abbiamo visto, sulla base di quello, successo, di quello che è successo a Rusarno durante la rivolta e gli scontri successivi, di quello che è successo prima a Volturno con una strage di lavoratori africani eh, un commento a quello che abbiamo visto a questa situazione e a quanto incide su questa situazione la criminalità organizzata ma io credo che di fronte a un filmato così crudo non ci si sia bisogno di altro commento le immagini eh, hanno parlato da sole è chiaro che pensare a Rosarno, pensare a Castelvolturno Ecco, significa anche eh, pensare alla eh, delinquenza organizzata, cioè sono terre dall'illegalità diffusa dove chi detta le regole del gioco purtroppo sono le mafie. A Rosarno, più che più e prima che questione di razzismo, è stata questione di indrangheta, cioè in una terra dove chi detta le regole del gioco sono i pesci e il bellocco, anche le regole dell'immigrazione, clandestina o no, non potevano non dettarle loro, tra l'assenza più assoluta di uno Stato, di uno Stato che per venti anni non ha avuto il coraggio di dire cosa è possibile fare, per gli immigrati, quindi non parlo solo degli ultimi anni quando il vento era contrario all'immigrazione, ma anche in tempi in cui ecco, il vento governativo non era poi così contrario eh, all'immigrazione, il problema Rosarno, il problema eh, Castelvolturre e di dicendo è stato lasciato alla buona volontà tra virgolette della delinquenza organizzata. Uno Stato assente a Rosarno, a Castelvolturno, come presidio sociale, anche per i cittadini del luogo. Io dico che a Rosarno è una terra dove vivono gli uomini senza, cioè senza diritti, senza diritto al lavoro, senza diritto alla sanità, senza diritti fondamentali. E allora è stato lasciato tutto in, in mano alla buona volontà dell'associazionismo o del volontariato che purtroppo anziché creare condizioni di giustizia abbiamo fatto solo aiuto umanitario e carità questa è la fotografia che esce da, que da questo filmato e la cosa più strana è che a distanza di un anno ecco a Rosarno tutto è cambiato ma nulla è cambiato nel senso che in questi giorni a Rosarno si è aperta la campagna grumicola almeno per la raccolta delle clementine certo non, eh, non sta arrivando quel numero di persone che era arrivato lo scorso anno ma chi arriva, arriva nell'assoluta invisibilità i ghetti hanno ceduto il posto a casolari isolati nelle campagne da parte governativa avevano promesso tanto e passato un anno non c'è niente fino all'altro ieri ecco, nonostante la buona volontà veramente lo dico del prefetto di Reggio Calabria di fatto però ancora non c'è nulla noi siamo a campagna grumicola avanzata gli immigrati stanno arrivando da parte dello Stato tutto quello che era stato promesso non c'è niente quindi non abbiamo alloggi dove poter ospitare gli immigrati quello che ha fatto lo Stato è alcune retate in questo giorno per mettere dentro gli immigrati clandestini che sono una minoranza, perché la maggioranza arriva eh, con regolare permesso di soggiorno. Eh, la, la lotta al lavoro nero, su cui avevamo tanti insistito, si viene fatta solo formalmente, nel senso che eh, i responsabili, eh, diciamo, la gente impiegata a fare questo all'ispettorato del lavoro, loro, entro il 31 dicembre è stato chiesto a loro di eh, di controllare mille aziende però tutti sanno che il controllo delle aziende avviene da martedì a venerdì dalle 9 alle 12 perché negli altri giorni gli impiegati non ci sono soldi dicono perché venga pagato lo straordinario e allora i pomeriggi e il lunedì e il sabato nelle campagne tutto è permesso ecco questa è un po' è la situazione credo che non siamo riusciti ancora a Rosarno ma anche altrove a coniugare accoglienza e legalità. Questo non solo per una presenza massiccia eh, della, delle cosche mafiose, ma anche per un'assenza totale dello Stato e per una volontà eh, governativa che vede eh, l'immigrazione come un pericolo e non come una risorsa. Per cui Rosarno un po' è l'emblema sia della presenza della delinquenza organizzata e del potere che ha sul territorio ma è anche eh, segno di una volontà politica che vede nell'immigrato un nemico da abbattere un nemico da respingere e non quindi una ricchezza che permesta di costruire anche nel nostro paese quell'identità arricchita di cui tutti ci augureremmo la presenza o quella convivialità delle differenze di cui parlava Don Torino Bello allora, torneremo su questi argomenti a James Amancona eh, vorrei eh, chiedere in quanto testimone di molti di questi fatti che ci racconti la sua esperienza e la sua storia okay. James Amancona from Ghana Si chiama James viene dal Ghana. Il Italy was uh, by Ghana, Casablanca, Bologna, here. Here by. Um, Il suo viaggio um, per arrivare in Italia è passato attraverso il Marocco, quindi Casablanca, e poi si è fermato anche a Bologna, prima di arrivare a Rosarno. Quindi ho un amico qui Bologna, quindi ho cercato di trovare un lavoro qui, non lo potessi trovare, andavo a Vicenza, a Portnone, ma poi ho trovato un po' di Napoli um, inizialmente qui a Bologna, stava presso alcuni suoi amici ganesi, ha cercato lavoro inizialmente, eh, non l'ha trovato qui, eh, qualcosa di temporaneo a Vicenza e poi a Napoli. Poi a Napoli, There's no job again then I went there to for, I lived there to Foggia for to do some work mm -hmm. for about 3 uh, weeks in Foggia. È stato per un altro lavoro temporaneo a Foggia tra settimane in quanto anche a Napoli c'era scarsità di occupazione. So from Foggia I went to Rosarno. That is uh, for the the money is very low but i used to get job there working 25 euro per 8 hours uh, lui a rosarno lavorava 8 uh, ore al giorno e anche più sempre per la paga di 25 euro. Um, diciamo la paga il compenso era basso però almeno c'era lavoro so i stayed i stay rosarno for about 9 months lui è stato a Rosarno per nove mesi e uh, durante quel periodo um, è stato testimone della, uh, del ferimento, uh, diciamo, sono stati um, colpiti con arma da fuoco di due ragazzi ghanesi. quel in un'altra fabbrica. That, please, uh, o uh, loro vivevano in uno stabilimento. Credo sia quello uno degli stabilimenti che abbiamo visto prima. E, um, una vecchia fabbrica, appunto: uh, dismessa. In cui però trovavano rifugio. Diciamo: in the fabbrica. Certo there no light, there's nothing. So, we are using firewood and candy e all'interno stiamo un cartone per cui sleeping dormendo, perché quando c'è il grigio, c'è il grigio. Quindi la fabbrica si fai con il Ecco, questo stabilimento nel quale loro dormivano, ehm, in mezzo a questi grandi silos, era eh, privo di elettricità, utilizzavano delle candele, utilizzavano dei fuochi, Uh, improvvisati e uh, improvvisamente questo stabilimento ha preso fuoco. So, after when there is burning, we leave there to a new, another place E da qui sono stati costretti a spostarsi in questa arenietta appunto. Rognetta. Rognetta. So, perneta ci stai senza problem, working on il 7th. January 2010. Ecco, diciamo che in questo nuovo luogo ehm, hanno trovato alloggio eh, e lavoravano durante il giorno fino al 7 di gennaio del 2010. So on the 7th I myself we are working we are eight people working together and somebody call on the phone that the short Wangane Wangane ecco. about 1 o'clock time verso l'una no, no, uh, a luna alle 13 uh, stavano lavorando in otto persone e lì sono stati raggiunti da una telefonata uh, in base alla quale emergeva che un altro ragazzo era stato ferito so, also that again. altri quattro uh, nelle ore successive So we we supposed to finish 5 o'clock but because Ecco sono ritornato in questo luogo prima del della fine del, dell'orario di lavoro eh, proprio in seguito a questi a questi ferimenti. So in the evening there was a protest as you people saw in the, the, the, the, the, the film here there was a protest against the shorting of the five Africans so on the eighth in the morning the eight people walking went back to where we are walking to collect our money and I decided to leave there to Napoli so we went there and then the man we are walking with him didn't doesn't come there that day eh, allora, eh, proprio tra i 7 e l'8 anche nella notte eh, ci sono state le proteste che abbiamo visto nel filmato e eh, alle 8 di mattina anche James come gli altri aspettava eh, diciamo, uno di questi caporali per, eh, per riprendere il suo compenso perché già capiva che la situazione si era fatta particolarmente brutta e desiderava andare a Napoli e lasciare Rosarno. So as we are returned back to Araneta Day, we, we saw a four junction. It's a far place, we're walking on the highway, the, the, the, the, the street, the, the, the road. So we saw many people in from the Rosano, the holding stake and iron and many, many things. And we are eight, the six at back, and me and other guy in, in front. Quindi, so, come vediamo, si chiamano che venivano qui, e le persone sono molti. Quindi, cerchiamo di tornare e poi vedo che tutte le persone hanno iniziato a chiederti Allora, eh, diciamo, inizialmente diciamo, questo, questa persona non è arrivata a pagarli, eh, eh, lui eh, diciamo abbandonando Rosarno ha visto eh, tanti, tante persone mh, probabilmente locali eh, nelle rotonde eh, mh, per le strade e eh, erano vari ragazzi eh, ma lui era uno di quelli che era davanti alla, a questo insieme di persone So as I'm running somebody with a car and then hitting my wrist with stick so I fell So on the first, like hitting my head and my hand like three times I see, but later I didn't see anything again. Until later, when I wake later, and then I see my hand, they are breaking my hand, my head, blood, everything must be covered. And then I run from there to stay in the bush until the next day on the knife. But on the bush, I saw many African people running up and down. This one running good, this one, I call many of them, but by that time I cannot walk, they didn't answer me. Uh, uh, to, uh, I saw two, two of them in, They are still in Rosano now They are the one came to me and helped me Carry me, jumping money money And they can't keep me on the road side Allora um, Quindi questi locali diciamo questi, queste persone l'hanno picchiato, l'hanno eh, fatto cadere, lui è anche svenuto, l'hanno picchiato eh, un po' dappertutto con dei bastoni, con dei manganelli dalla pancia alle spalle, alle braccia, lui era ferito, è riuscito a trovare rifugio eh, tra i cespugli ma appunto c'erano eh, dei ragazzi africani ovunque eh, però ecco fortunatamente due di queste persone l'hanno anche poi raccolto dalle, eh, dalla strada e gli hanno prestato i primi soccorsi quindi appunto necessitava di, di un ricovero ospedaliero prima è stato a Gioia Tauro poi è stato all'ospedale di Polista For Palestina, I stayed there like three months. First they operate my hand, and then later the hand is uh, like this, cannot move. And then later they told me another operation again. Very pain, but later it will be okay. And they do the, the movement operation, but still the hand uh, cannot turn my hand. My hand is uh, like this, with no strong. Cannot even move it like, like this. Insomma, quindi appunto anche il processo di riabilitazione è stato particolarmente lento e lui ha subito due operazioni, una di queste molto dolorose e sta ancora facendo fisioterapia perché eh, il suo braccio è molto debole e fa fatica ancora a muovere la mano in maniera corretta, diciamo. Quindi ho finito, ma è quello abbiamo visto nel film, but, uh, i many many things I see in the, the film just now, it's, a, it's a true for Cassetta and Napoli and uh, Rosano, but the people, they shot that uh, 2008 to 2009, it was there for a long time, but I didn't see on the film. Allora, um, naturalmente molte cose che anche lui ha visto nel film le può testimoniare, anche se uh, uh, appunto la situazione era già critica precedentemente al 2010 anche nel 2000, dal 2008 al 2010 la criticità è aumentata ok quindi eh, riconosce anche grazie al contributo cinematografico un, un periodo di storia che tutti loro hanno vissuto e che va anche oltre quest'ultimo periodo del 2010. Ringrazio a tutti, ringraziamo noi, ringraziamo per la sua testimonianza, ho altre domande che vorrei fargli dopo, adesso vorrei passare a Roberto Zecchitella. Che scrive per vari giornali, tra cui Famiglia Cristiana, che è stato uno dei primi a raccontare un po' queste situazioni, e a lui vorrei chiedere cos'era Rosarno allora e cos'era Rosarno oggi. Sì, eh, su Rosarno oggi non, non saprei, abbiamo le testimonianze, insomma pare che rispetto ai 2.500 lavoratori che c'erano l'anno scorso ce ne saranno forse 500 quest'anno, quindi molto, molti di meno, mm. però ecco, la mia esperienza con Rosarno è nata così un po', un po per caso e quasi da un equivoco, nel senso che era il um, oggi siamo qui a parlare di Rosarno un anno dopo io potrei parlare di Rosarno un anno prima, perché era il 2008, i primi di dicembre incontro un amico dell'ufficio stampa di Medici Senza Frontiere che mi propone dice, ah, volevo proporti di seguire una nostra missione umanitaria e allora io già penso, va bene, dimmi, visti, vaccinazioni, cosa dobbiamo fare? e dice, no, no, guarda, basta che prendi il treno e vai giù in Calabria che mandiamo giù una nostra, una nostra missione a Rosarno e, e quindi abbiamo organizzato questa cosa nel dicembre del, 2000, del 2008 e sono andato giù, mi hanno accolto questi, questi medici, questi volontari di, di medici senza frontiere i quali hanno fatto, facevano giù a Rosarno quello che fanno in altre parti del mondo Ma parlo, parliamo, possiamo parlare dello Zimbabwe quando c'era l'epidemia di colera possiamo parlare del Darfur o di altre regioni dove ci sono situazioni di guerra o di catastrofi naturali. Ebbene, eh, Medici Senza Frontiere andava a Rosarno già dal 2004 e nel 2007 un loro rapporto ufficiale parlava di grave crisi umanitaria, cioè, tutto documentato, tutto scritto in documenti ufficiali, e, però l'Italia sembra essersi accorta di Rosarno soltanto, soltanto quest'anno, a gennaio, no? E quindi già nel 2008 c'era questa situazione drammatica, andammo a questo grande stabilimento, questa ex cartiera dove vivevano dentro circa 500-600 persone, e nelle condizioni che in parte James ha già, già raccontato, perché tra l'altro era una giornata di pioggia, di scirocco, e c'era questa, questa grande struttura, questa grande fabbrica dove la gente dormiva per terra nei cartoni, Ehm, avevano fatto un buco nel tetto per far uscire il fumo perché non c'era riscaldamento, dovevano eh, riscaldarsi accendendo il fuoco e quindi questo ambiente era completamente saturo di fumo, per cui anche i medici volontari che stavano lì dicevano che molte patologie riguardavano anche gli occhi perché naturalmente passavano ore e ore con questo fumo che bruciava, bruciava gli occhi. E, mh, condizioni igieniche che si possono, si possono immaginare, mi ricordo che all'esterno c'erano ehm, dei ragazzi africani che portavano dei polli vivi, li tenevano così a mazzi di polli tenuti per le, per le zampe, eh, un altro ragazzo che più o meno era il cuoco della, della struttura, tagliava con un coltello, decapitava questi, questi polli, venivano così tagliate sommariamente e poi c'erano dei bidoni con dentro, della, insomma avevano fatto un po' di brace del fuoco, delle specie di griglie improvvisate che cucinavano questi polli all'aperto sotto la pioggia accanto all'immondizia e, e questa era la situazione che c'era lì in quel momento un anno prima e con i volontari di Medici Senza Frontiere che distribuivano a queste persone dei, dei kit sono gli stessi che danno appunto nelle emergenze umanitarie in Africa, con dentro dentifricio, una saponetta, un asciugamano, ehm, anche notizie, dettagli per, ehm, per dove recarsi eventualmente all'ambulatorio, come curare l'igiene personale. Chi aveva dei particolari problemi di salute veniva medicato direttamente lì e venivano distribuite delle medicine. Quindi questa era la situazione. E ehm, nel filmato, nel film, si vede anche molto bene, mh, colpisce all'inizio: se vi ricordate, c'è ehm, uno dei, dei, dei ragazzi che dice: Nella mia vita non avevo mai dormito per terra, la prima volta è successo a Rosarno. No? E quindi, anche in, questi, in queste persone, da cui poi la, la, la loro grande dignità si vede benissimo in tutte queste testimonianze, erano loro i, per primi a stupirsi cioè della situazione in cui, in cui si trovavano, nessuno poteva mai immaginare di venire qua in Italia e di trovarsi nelle situazioni in cui si sono trovati a vivere a, vivere a Rosarno. Ho ehm, Compito l'altra frase di quel ragazzo francese, che parlava in francese, quando a un certo punto ha detto, ma i poveri hanno sempre torto, no? e Questa era un po' forse la, la, la conclusione che loro traevano ed erano veramente eh, Così disarmati, non avevano neanche loro le parole... Per descrivere la loro situazione, non potevano immaginare che dopo tutto quello che avevano passato nei loro paesi, la traversata, perché poi insomma, parlando un po' con loro tutti avevano questa esperienza, venivano dal Ghana, dal, dal Burkina Faso, dalla costa d'Avorio, ma ovviamente per arrivare in Italia avevano dovuto passare, fare tutta questa traversata del Sahel, tutti i vari mediatori, arrivare in Libia, quindi vivere in queste situazioni di estremo disagio, eh, di sacrificio economico, e poi trovarsi in quella situazione lì dove di degrado assoluto, di assenza totale dello Stato, delle istituzioni, perché veramente non, non c'era nessuno, questa è la cosa più impressionante. E sono tutte cose molto. Come sentite sono tutte cose che colpiscono molto perché siamo abituati ad altre immagini, ad altre visioni, ad un altro concetto anche di mafia e un altro concetto di Italia e invece ci accorgiamo di questo. Ora se, se nel mio paese devono venire Medicine medicini frontiere per risolvere una, una, una crisi umanitaria significa che questa cosa riguarda tutto il mio paese, tutta l'Italia, tutto il sistema Italia non soltanto un piccolo posto laggiù nel sud e persone che sono arrivate da un altro paese. E, e allora e, e, possono succedere tante cose diverse in Italia avete visto si può prendere dei lavoratori perché non c'è un altro termine per definire le persone che sono lì a lavorare la terra dei lavoratori, sfruttarli, pagarli poco, derubarli, farli dormire per terra che neanche gli animali e poi a un certo punto picchiarli, derubarli e anche spararli oppure si può fare anche in un modo diverso considerare queste persone in un modo diverso, considerare il lavoro in un modo diverso e io voglio chiedere a Domenico Lugano, Lucano, sindaco di Riace, una città che noi ricordiamo per tante belle cose e per i bronti di Riace, questo è il simbolo di quel paese, vorrei invece che ci raccontasse la sua esperienza e l'esperienza di Riace in questo senso. Intanto non posso rimanere indifferente rispetto a quello che abbiamo visto e, e sono quelle poche volte che mi vergogno un po' di essere calabrese quando andiamo in giro per, per quello che è successo, e veramente chiedo scusa, anche se non ha riguardato direttamente Riace, però eh, la nostra regione è che... Allora io aggiungo, aggiungo a lui a chiedere scusa a loro di essere italiano, perché poi non riguarda solo Riace ma tutta l'Italia, quindi mi associo. E, e non è un caso che io stamattina ho ascoltato eh, i relatori che mh, il tema dell'andrangheta dell della legalità e veramente ero più d'accordo non so se ce ne, ci, sono, ci sono anche che, eh, tra il pubblico che stamattina erano presenti eh, c'è stata una che ha fatto un intervento una che insegna all'università che è stata molto eh, più pessimista rispetto a, a quelli che er io, io di fatti e rimanevo un po' sconvolto da, da alcune affermazioni che eh, noi che siamo abbiamo la possibilità di, di essere in prima linea in questi territori eh, oppressi da, io sono un comune che si chiama Riace che è nella Locride eh, nella provincia di Reggio Calabria siamo a 60 km da Rosarno è veramente la Calabria è una, una terra di, di contraddizioni di, eh, quasi che non è possibile eh, non schierarsi o, o, o sei da una parte o sei dall'altra eh, stare nel mezzo quasi che è impossibile una, una, una situazione che è veramente radicata nel, nel eh, nella nostra struttura culturale siamo a 60 km la storia di Riace rispetto a, alla all'immigrazione eh, ha un altro valore, perché intanto è un luogo molto più piccolo di Rosarno, c'è cioè una sua specificità, per, questo è importante, perché eh, non duemila persone, poi Rosarno eh, è un comune commissariato da tantissimi anni con un, la presenza della criminalità organizzata che eh, veramente che ti dà l'impressione eh, di un controllo totalizzante del territorio. Eh, ma, quindi di, di, di uno Stato che è assente, eh, ma anche il commissario prefettizio, quindi la, la prefettura. Eh, qualcuno stamattina diceva, eh, eh, Don Pino diceva, eh, dov'era lo Stato ne, ne, nelle sue articolazioni, così, eh, anche dove erano i, i sindacati. No? Nessuno ha visto nulla, per tanti anni era una situazione veramente che tutti erano, di cui tutti erano a, a conoscenza. E, mh, Riace è stata una, una situazione del tutto diversa perché eh, soprattutto legata agli sbarchi, il nostro litorale è stato mh, eh, il luogo di, di moltissimi sbarchi in, in almeno dieci anni così e, il mio interesse eh, rispetto a questo tema precede il mio essere sindaco Io, quando c'è stato il primo sbarco stavo passando sulla strada Leonica e ho visto questa moltitudine di persone che risalivano dal mare erano curdi più di 300 curdi quasi una, una comunità in viaggio verso una, un sogno di liberazione e arrivavano poi su questo mare che qualche anno prima era, aveva visto, era stato importante per il ritrovamento di queste due statue del periodo magno greco che avevano fatto conoscere Riace nel mondo e ho pensato uno strano destino questo noi siamo eh, come se eh, questa piccola comunità legata a quello che, che viene dal mare e, e c'è stata subito una per noi calabresi al di là di quello che, che avete visto è veramente, è veramente connaturato il fatto di e non rimanere insensibili rispetto a chi chiede di essere soccorso, di, eh, di, di essere aiutato. E abbiamo organizzato quell'emergenza per essere, eh, mi ricordo, in una struttura parrocchiale. 300 persone che arrivavano in una piccola comunità di 1600 abitanti. E ricordo che un ragazzo, un kurdo iraniano, ha detto... Eh, noi veniamo in un, in un luogo eh, di, di case senza gente, quindi subito eh, era, era anche eh, l'intuito di, di applicare poi una strategia, io ho pensato, voi vedere che eh, questi luoghi eh, in cui c'è questa profonda rassegnazione sociale questo senso di abbandono in cui tutti dicono ormai, ormai, quindi dobbiamo andare via, l'emigrazione, ma anche perché eh, parallelamente si, si è sviluppata eh, in questo comune la, la marina, sette eh, eh, chilometri dividono questi due agglomerati, unico comune, e quindi subito è scattata l'idea, cioè una strategia eh, proprio tendente eh, da una parte a, a, ad essere coerente poi con quello che è l'atteggiamento così molto disinvolto rispetto a chi arriva, allo straniero, al viaggiatore da parte di queste comunità nostre, ma anche con un'opportunità di eh, rivitalizzare quindi il tessuto sociale, di eh, fare in modo ad esempio che eh, di nuovo ci poteva essere la scuola, perché la scuola di Ace era chiusa, la scuola io dico nel, nel centro storico. E, ma immaginando l'impossibile, perché non c'era all'epoca, non, non c'era nemmeno, eh, in Italia eravamo nel 1998, c'era la legge Martelli ancora che disciplinava questa, questi vuoti così sul diritto all'asilo, perché quelli che arrivavano erano richiedenti della protezione internazionale e, e quindi in attesa poi di fare l'audizione per il riconoscimento dello status di rifugiato politico. 300 curdi, eh, 150 curdi di... Eh, della de, de Turchia 150 dell'Iraq piano piano andarono mh, verso la Germania però Riace diventa eh, un luogo di, di accoglienza così un luogo eh, anche questo è un valore simbolico de, de, un territorio di, di, in cui si è sempre andato via diventa un luogo di arrivo per una strana coincidenza per uno sbarco che eh, il vento ha portato questo veliero a Riace e, però eh, è stato un, un, un evento che ha in qualche modo eh, sconvolto poi l'equilibrio di questa piccola comunità molto più del regolamento dei bronzi perché alla fine rimane il nome però eh, eh, il declino così anche demografico eh, nonostante i bronzi per viace è proseguito poi invece questa, eh, questa nuova storia così del tutto imprevista eh, ha creato delle, eh, delle condizioni per sperimentare in un luogo dove si emigra eh, politiche di accoglienza. E nel 98 poi, eh, ma, ma con una, poi una, eh, semplicemente con una banalità, eh, destinando le case eh, degli emigranti, quindi case che per tantissimo tempo, chissà, anzi io credo eh, per, per sempre sarebbero rimaste chiuse, non, non, non abitate da nessuno, perché i nostri migranti sono in giro per il mondo in Argentina, in Australia, in America quindi non torneranno mai più quindi un recupero anche di questo patrimonio eh, il centro accoglienza di accoglienza non, eh, non la costruzione di nuove strutture ma un recupero delle case abbandonate poi queste, la presenza di queste persone è, stato, è stata di grande stimolo per, eh, per rispondere all'accoglienza non solo emergenziale quindi eh, lo stimolo per riaprire eh, vecchie cantine abbandonate per fare luoghi, laboratori dell'artigianato in cui c'era questo mescolarsi così di eh, questi incontri di, di persone che sono arrivate, que, eh, di mondi che si incontrano in, in un luogo del profondo sud in cui si vivono queste difficoltà sociali, questa presenza della criminalità e anche l'idea di trovare eh, vie a un riscatto possibile eh, assieme a chi è arrivato, questo è stato l'elemento secondo me più importante, anche la gradualità dell'inserimento e poi nel 2004 anche la partecipazione alla, alle sorti così della politica locale, io divento sindaco così, non, eh, non perché c'è un partito politico ma proprio eh, tramite questo processo così graduale di impegno sociale, di, alla fine diventa un motivo proprio eh, dell'esistenza, quella di di riuscire ad invertire a dare risposte concrete non solo teoriche di una politica che vede da lontano i problemi e che cerca sempre di dare eh, delle soluzioni così eh, teorizzando ma, ma veramente un'applicazione pratica giorno dopo giorno e, e nel 2004 diventa poi eh, diventa sindaco e, e quindi c'è una maggiore possibilità di, di di avere più opportunità a disposizione e, e quindi la scuola adesso ci sono 40, abbiamo recuperato ci sono, su 40 bambini ce, ce ne sono 28 bambini che vengono da tutte le parti del mondo dalla Palestina, dall'Afghanistan, dall'Eritrea, dall'Etiopia e anche abbiamo costruito un sistema di, di case per... Eh, per l'ospitalità diffusa quindi un'azione di recupero eh, delle botteghe artigiane recuperando queste vecchie cantine eh, lo stesso incremento occupazionale che è determinato poi da questi progetti di accoglienza che in qualche modo si legano eh, a delle opportunità che riusciamo a determinare attraverso collaborazione con la regione Calabria con il ministero degli interni e, e quindi oggi a Riaggi ci sono 220 nuovi cittadini e, e, e la, eh, con la popolazione locale che quando io ero sindaco era 1640 adesso siamo quasi 1900 credo l'unico comune del, del comprensorio dell'alta locrida in cui il rapporto tra nascite e decessi è, è positivo e, e insomma anche come strategia poi eh, questo è stato importante perché eh, abbiamo cercato di recuperare eh, il, il, anche dal punto di vista infrastrutturale il, il, il vecchio centro storico eh, non concedendo eh, concessioni edilizie eh, soprattutto eh, tendenti a, a consumare superficie edificabile, perché questo era avvenuto in 20 anni eh, lo sviluppo del litorale e questo io dico si lega poi anche inevitabilmente al mondo della criminalità organizzata al ciclo della cementificazione che un po' devasta dal punto di vista ambientale il nostro territorio ma lo devasta in tutti i sensi que questo, questa strategia serve anche è servita per interrompere eh, sin da subito eh, la, il, con, attraverso questo ciclo della cementificazione il, il mondo degli appalti dei subappalti sub in cui proliferano poi eh, queste collaborazioni eh, tra la, la criminalità organizzata e il mondo della politica, eh, oggi eh, si tendeva a, a fare un'analisi ehm, un che anche da parte mia è condivisibile rispetto alla borghesia criminale, a tutti eh, quegli elementi che eh, fanno dell'andrangheta una organizzazione molto complessa e che ha una eh, straordinaria capacità di, eh, essere, di infiltrarsi in tutti i settori ma credo che eh, l'epicentro fondamentale, la forza, più, eh, la cosa più importante ecco perché eh, quella professoressa diceva eh, anche una sua verità al di là delle speranze che venivano, sì è giusto sperare però non, eh, non occorre eh, ci, ci, ci sarà bisogno di moltissimo tempo per... Eh, per ostacolare questo fenomeno che è invasivo dappertutto ma soprattutto è forte perché lo determina la politica loro hanno i voti e la politica ha bisogno dei voti per affermare la propria sia a livello nazionale e sia a livello regionale avete visto alcune affermazioni in questo, nel video che abbiamo visto poco prima eh, il Ministro degli Interni pre, eh, il Presidente del Consiglio e quindi le massime autorità dello Stato e anche a livello regionale come, come Rosarno l'86% questo è un dato che, bisogna, che io ve lo dico ma su cui bisogna riflettere il centro-destra si è affermato con l'86% del consenso quindi un mixer di, di indrangheta di razzismo e di complicità politica ecco il panorama nazionale ma anche regionale e locale no, dobbiamo avere il coraggio di fare queste perché ci passiamo vicino però quando arriviamo poi eh, noi abbiamo eh, delle persone dei de, de, de, de, de, de consiglieri regionali degli assessori che sono eh, tutti sanno che vengono eletti con i, voti, eh, con i pacchetti di voti di chi ha il potere mafioso io questo dico e, E alla fine dico così anche, che l'esperienza che abbiamo realizzato questi anni, che inizialmente risponde, come dicevo prima, a quello che è un normale impulso dell'anima, si lega anche ad un valore di considerare la relazione umana in un modo del tutto normale. Non abbiamo fatto niente di speciale. Se una moltitudine di persone arrivano in una piccola comunità chiedono di essere, di ave, come esseri umani per un patto di dignità non si può uno tirare indietro quindi solamente facendo le cose normali e anche la relazione umana eh, io penso eh, un, considerare una persona senza pregiudizi a prescindere che ce c'è il colore più scuro o l'odore della pelle diverso o c'era una religione diversa o una cultura differente, eh, o avere delle paure diffuse perché arrivano, perché arrivano i rom, perché arrivano, perché e siamo sempre preoccupati di questo atteggiamento, ma se uno ha una normalità del, del suo essere, dimensione umana, si supera benissimo, a meno che, come dicono gli psichiatri, quando c'è un disturbo del comportamento, allora uno vede nell'altro sempre un problema. E io dico che il pacchetto sicurezza, con il reato di clandestinità, la legge sui respingimenti, quello che è stato fatto con i trattati con la Libia, hanno origine da questo disturbo, da un disturbo del comportamento. Ringraziamo il sindaco, il sindaco Lucano per, per le cose che ci ha raccontato, che recuperano un po' quello che dicevamo prima di fronte a queste esperienze lui non deve scusarsi di essere calabrese, io non devo scusarmi di essere italiano abbiamo recuperato un bel modo di essere calabresi e italiani sul quale io vorrei riflettere a parte che se volete faccio una piccola battuta mi sono piaciute molto delle cose abbiamo parlato di politica fino adesso ho sentito un bel modo saggio e molto semplice di parlare di politica dal sindaco noi noi a uh... A Bologna il sindaco non ce l'abbiamo, se quando ha finito con Riace volesse venire un po' da noi, io lo prendo volentieri. Ma volevo fare una domanda, al di là della battuta, a, a, a Don Pino. A Riace, quelli che vengono da fuori, i lavoratori, le persone, le persone vengono considerate addirittura un, un, un motivo di sviluppo anzi vengono utilizzate insomma un, un, un modo per ottenere sviluppo e civiltà e un sacco di cose meravigliose 60 km a Rosarno invece sono un problema cos'è che fa la differenza? Ma ecco Rosarno dicevo è, è una cittadina da sempre in mano alla violenza organizzata la mattina abbiamo sentito molte testimonianze anche quello che si dicevano tra di loro i rampolli del bellocco e allora in una situazione in cui chi decide lo sviluppo, il tipo di sviluppo del territorio non è lo Stato non è il cittadino che non è libero di viverci è chiaro che i frutti sono questi cioè la venuta a Rosarno dei migranti di colore non è stata casuale è stata una scelta dettata dall'andrangheta che all'inizio dei contributi della comunità europea aveva deciso di arricchirsi come utilizzando in modo illegale i contributi della comunità europea, non sono arrivati dal cielo per caso i migranti africani, sono arrivati lì perché la drangheta aveva bisogno di qualcuno che raccogliesse a basso costo, a basso prezzo, gli agrumi, per avere il consenso del territorio, perché... Siccome l'andrangheta non interessa lo sviluppo del territorio, l'andrangheta interessa produrre ricchezza per sé, ma per fare questo ha bisogno di un consenso. E allora all'inizio, come è nato il caso Rosarno? È nato quando la comunità europea ha incominciato a dare i contributi perché l'agricoltura calabrese era andata in crisi all'indomani dei moti di reggio, eh, il porto eh, hanno ha abbattuto completamente i migliori acrumeti che erano lì nella piana di Gioia Tauro, sono rimasti in po', quindi l'agricoltura è andata in crisi contributi della comunità europea l'andrangheta ci ha visto un'andrangheta che va a braccetto con la politica, perché noi viviamo in una regione, la Calabria dove purtroppo drangheta e politica vanno insieme e vanno insieme in modo trasversale perché al di là delle singole persone che grazie a Dio ci sono anche in Calabria amministratori bravi, ci sono anche in questa sala si chiama Giannetto Speranza, si chiama Mimmo Lucano quindi, però dall'estrema destra all'estrema sinistra c'è di fatto un'alleanza politica Drangheta che a vicenda si scambiano i favori per arricchirsi reciprocamente e allora Drangheta ha deciso vi dicevo, di far venire gli africani perché lavorassero nei campi ma per poter fare questo aveva bisogno che i braccianti del luogo fossero contenti, che i contadini fossero contenti, che gli operatori economici della zona fossero contenti. E allora hanno inventato le cooperative, i centri di raccolta dove il contadino portava gli agrumi lì, i braccianti nostri non lavoravano perché lavoravano 51 giornate o in caso di calamità 5 giornate, e quindi poi avrebbero avuto, avevano la disoccupazione e andavano a lavorare in nero né, in altro modo. Quindi con questa rete di consenso, presente lì il rappresentante della regione, dell'ispettorato del lavoro, eh, presente la guardia di finanza, sono nate le famose arance di carta, cioè un camion di, un camion di, di, di agrumi veniva pesato non una volta, ma 5, 6, 7, 8, 9, 10 volte, questo di fatto ha prodotto ricchezza, una ricchezza basata sulle legalità, una ricchezza che è andata soprattutto in mano all'andrangheta che gestiva un po' tutta la situazione e che ha accontentato in, in, ecco, il contadino pagando qualcosa in più o il bracciante a cui metteva le, giornate, le 51 giornate. Allora questo sistema aveva bisogno di qualcuno che raccogliesse però di fatto... Ecco come sono arrivati i migranti africani a stagionali a Rosarno, sono arrivati per questo motivo. E fin quando questo sistema ha funzionato, i migranti a Rosarno, al di là di, eh, sì, di episodi che erano legati diciamo, più a singole persone, a ragazzacci, così, no? quindi non una strategia, il tutto invece quando è iniziato? È iniziato nel 2008 quando la comunità europea si è accorta che c'era qualcosa che non andava, quando l'IMPS si è accorta che c'erano i falsi braccianti, quando l'IMS ha scoperto gli elenchi dei falsi braccianti, la comunità europea ha capito che lì pagava agrumi che non esistevano, ha cambiato il metodo di sovvenzionamento. Per cui su un ettaro di terreno dal 2008, eh, anziché avere quasi 9.000 euro di contributo, con l'illegalità, quindi con, con le arance e con i succhi di carta il contributo è sceso a 1300 1300 significa che l'agricoltura è andata subito in crisi perché era una ricchezza illegale salta tutto, il giocattolo si rompe il giocattolo si rompe e allora non c'è spazio più per nessuno che senso ha tenere gli immigrati lì perché mentre prima stavano lì nei ghetti il giorno stavano a lavorare a quel punto gli immigrati cominciavano ad essere un peso perché non potevano lavorare, non andavano in giro in quelle condizioni purtroppo e quindi erano motivo di disturbo. Allora l'Andrangheta che aveva deciso prima di far venire i migranti ha incominciato a dire che non c'è spazio più per i migranti. Non a caso la prima rivolta che loro hanno fatto con molta dignità è stata nel 2008, quando è finita la raccolta delle clementine che ancora reggevano. E allora è stata la prima rivolta, quando loro incominciavano a non lavorare. Nel 2010, ecco la cosa, si è acquita. Gli agrumi sono rimasti sugli alberi, gli africani, che erano venuti in grande quantità come negli anni precedenti, non lavoravano, vivevano in quelle condizioni, avevano la loro dignità, si sono ribellati. Si sono ribellati provocati dai, dai figli dell'Andrangheta. Ed è chiaro che l'Andrangheta non poteva mai permettere che a Rosarno Fossero gli africani a dettare legge ed ecco allora subito la reazione: la reazione da parte dei, dei rampolli dell'Andrangheta che sono andati in giro con spranghe di ferro a, a colpire, fare, loro chiamavano la caccia al negro proprio. E uno Stato assente da vent'anni, che mai aveva voluto sapere niente, in quella fatidica notte non ha avuto altra scelta, che oggettivamente non c'era altra scelta questo non significa condividerla, non c'era altra scelta, perché il rischio lì non sarebbe stato di un morto, ma di, di decine di morti. E in quella notte allora cosa si è consumato? In uno Stato civile che doveva essere l'Italia, in una Repubblica Democratica, è avvenuta una vera e propria deportazione, perché l'80% degli immigrati aveva il regolare permesso di soggiorno, solo il 20%. Abbiamo contribuito a che questa avvenisse in quella notte, come male minore e con accordi un po' perché abbiamo chiesto ecco, come avete visto, dice a Crotone li hanno mandati via, ma quelli erano gli accordi perché quando io quando il prevetto mi ha chiamato e ho detto vabbè, noi vi aiutiamo a, a portare via purtroppo i migranti perché ci rendiamo conto che a questo punto non c'è altra scelta però come non li avete visti per vent'anni gli irregolari appena arrivano a Crotone non li dovete vedere o quando arrivano a Bari quindi li dovete lasciare, anche se poi il frutto è stato che sono dovuto andare in giro per l'Italia a pagare. Ecco, allora, in quella notte, stranamente, lo Stato ha ceduto all'Andrangheta. Perché quella notte l'Andrangheta ha ringraziato. A Rosarno è successo quella notte una cosa che non era mai successa nella storia di Rosarno. E io l'ho fatta subito notare alle forze dell'ordine. Per la prima volta a Rosarno, alle due di notte, i rosarnesi hanno applaudito le forze dell'ordine. Cosa che mai era successo, perché a Rosarno le forze dell'ordine non hanno nome, sbirre, impami, eh, traditori. Eppure quella notte rosarnese ha applaudito le forze dell'ordine. Cioè, quindi, lì cosa è successo? Allora, che la gente del luogo non ha avuto paura degli africani, ha avuto paura dell'andrangheta, cioè a dettare legge Anche la gente che il secondo giorno, dopo la manifestazione degli immigrati, ha cercato di protestare, è strano che quella gente abbia protestato... Perché gli immigrati avevano rotto una vetrina, avevano rotto una macchina. Quando ogni notte la mafia rompe ma mette a fuoco macchine e, e mette a fuoco vetrine. Allora è questa la situazione. È chiaro che in una piccola, in una piccola cittadina come Riace, dove grazie a Dio c'è la possibilità di vivere da uomini liberi, è chiaro che la reazione diventa un'altra. Ma in un luogo dall'illegalità diffusa, dove... Chi detta le regole del gioco e la violenza organizzata complice lo Stato, questi sono i frutti. Per cui Rosarno ecco, è quell'indice di un'assenza totale dello Stato, di un'assenza di legalità, di un'assenza di regole, ma anche di un'assenza di Stato come presidio sociale. Perché nella piana di Gioia Tauro e in molte parti della Calabria non esistono i diritti per i cittadini del luogo. In Calabria la sanità che cos'è? carnea dei Chiara Costui, il lavoro, il diritto al lavoro, il diritto alla sanità non esistono, perché? Perché mafia e politica sono state sempre al precetto: a creare una ricchezza solo per pochi, ma non sviluppo. Allora la sfida che noi stiamo cercando, io stamattina si è parlato di questi problemi, cioè la cooperativa Valle del Marro, che è una piccola realtà e che oggi produce, sta facendo azienda sul serio e produce ricchezza per il territorio, è segno che anche in Calabria possono essere cambiate le regole del gioco. Ma fino adesso, fin quando politiche andrangheta andranno a braccetto, in quella terra non c'è possibilità veramente di, di parlare di dignità, di parlare di, eh, di diritti. Allora Rosarno credo che questo rappresenta, rappresenta la sconfitta totale dello Stato che in quei territori ecco, ha abdicato, ha lasciato all'andrangheta la possibilità di gestire il tutto, quindi è una zona dove lo Stato non è presente come soggetto politico, non è presente come presidio sociale, è solo presente con una militarizzazione del territorio che anch'essa lascia il tempo che trova, perché stamattina emergeva chiaramente che la lotta alla mafia non è solo militarizzazione del territorio, anzi questo può essere una, una scusante per dire noi ci siamo se poi non c'è tutto un lavoro di rete. Sono d'accordo. Ho, ho altre due brevi domande perché poi si avvicina il cambio della guardia sul palco con il resto dei dibattiti. Una è per Zichitella, proprio da giornalista. Che responsabilità ha la stampa, tranne naturalmente i casi virtuosi che ben conosciamo, e Che, vediamo, che responsabilità ha la stampa nel non aver raccontato Rosarno, per esempio, prima che esplodesse la rivolta di Rosarno? Ci sono delle notizie, per esempio, delle condizioni dei lavoratori che, che non fanno notizia? Sì, direi di sì, purtroppo c'è questa responsabilità. Proprio non, non... Forse perché c'è, e questa è la cosa più drammatica, una suefazione, forse da, a vedere il ragazzo di colore che lavora nel campo, che dorme per terra, che dorme sul cartone, e questa forse è la cosa peggiore cioè essere a sue fatti a vedere queste condizioni di degrado a immaginare che l'immigrato l'immigrato che deve stare lì a raccogliere le arance debba vivere in quelle condizioni quello sicuramente è l'aspetto più, più che deve farci riflettere insomma. e poi insomma, sulle disattenzioni del mondo dell'informazione a questi temi cioè, si sfonda una porta aperta con questa domanda che purtroppo insomma, basta vedere certi telegiornali, quello che passa in televisione, insomma, eh, non, non c'è un'attenzione vera a queste, a queste realtà e a queste situazioni. Eh, volevo aggiungere una cosa, una coincidenza, eh, non so quali sono le, le, le situazioni giù in questo momento, però eh, dopo due anni di commissariamento, perché il comune di Rosanno era stato sciolto Due anni fa, sì, oggi a Rosarno stanno votando. Questa forse è la coincidenza con questo dibattito. Oggi e domani si vota per il comune. E dopo due anni di commissari, di scioglimento per mafia. Io non, non so, credo ci siano tre candidati, no? però non, non so la situazione, cosa potrebbe, cosa potrebbe venirne fuori da chi sta sul territorio, se c'è qualche notizia più, più, più precisa. Se può essere una svolta oppure no, direi che eloquente <ride> eloquente l'espressione <ride> del suo volto quindi non so se cambierà molto ma insomma quando i cittadini si muovono e vanno alle urne forse si può sempre sperare che ci sia così un sussulto della democrazia oh, scusa, ecco, no, no. ma è strano perché vedete eh, Rosarno e la Piana cioè lì abbiamo, abbiamo assistito anche eh, veramente a, alla perdita di una memoria collettiva cioè stranamente eh, la piana di Gioia Tauro è, è una terra che si è dimenticata delle lotte contadine. Ecco, giustamente eh, l'ex sindaco parlava eh, dell'occupazione delle terre. Stranamente, lì dove c'era l'ex opera sila, lì a due passi c'era il bosco selvaggio dove i contadini di quella zona hanno occupato le terre. Cioè eh, la nostra gente è stata migrante, cioè eh, a piazza statuto o a Piazza Vittoria a Torino a rivendicare i diritti alla fine degli anni 50 e inizio degli anni 60 era la nostra gente tra cui mio padre cioè c'è stata questa perdita di memoria collettiva perché? Perché ecco, l'andrangheta che in seguito ai moti di reggio e a tutto, tutto il denaro che è arrivato per la costruzione del porto di Gioia Tauro, il centro di Sede e via dicendo, ha di fatto invertito completamente le regole del gioco da da mafia pastorizia è passata a mafia ormai manageriale e quindi di fatto ha tutto dettato l'andrangheta e questo è il problema serio e che negli ultimi anni li abbiamo assistito, cioè questo passaggio dalla mafia agricola alla mafia imprenditrice alla mafia che, che detta le regole e che quindi che non permette ai cittadini di vivere da, da gente libera scusa se ti ho interrotto ma mi sembra importante questo ho finito, poi volevo soltanto richiamare, un'attenzione: perché credo sia sempre importante, proprio l'attenzione Poi alle persone, no? quelle che abbiamo visto, con i loro volti, con le loro storie, e eh, mi anche da un intervento di, di uno dei, dei protagonisti de, del film documentario che abbiamo visto. Eh, io poi l'anno scorso, l'estate scorsa, sono stato poi nel Foggiano a vedere... Quelli che lavorano per la raccolta dei, dei pomodori. E con, il, con il fatto della crisi economica che c'è in Italia, con i, la crisi anche del, del, del, che c'è al nord, le aziende che chiudono, eh, la realtà è che molti i, di questi immigrati che erano già regolari al nord, che parlavano con l'accento bergamasco-bresciano, che, che avevano la casa e tutto, sono rimasti senza lavoro per la chiusura delle fabbriche. Per cui, persone che sono da anni in Italia si sono trovate a dover muoversi, andare giù al sud e fare la raccolta dei pomodori in condizioni non molto diverse da quelle che, facevano, che abbiamo visto a Rosarno e quindi c'è anche questa, questa novità e quindi quando c'è questa crisi che, che sta colpendo l'Europa, l'Italia ormai da due anni chi è il primo a pagare sono ancora loro e loro pagano più dei perché attenti perché nel momento in cui vanno a lavorare in nero perdono il lavoro, perdono tutti i diritti sì. credo che questa situazione vada sottolineata esatto. cioè noi permanendo questo tipo di legge nel nostro paese sugli immigrati noi rischiamo che gli immigrati diventano sempre più persone invisibili e che vadano a finire in mano alla delinquenza organizzata perché nel momento in cui perdono il lavoro automaticamente perdono il diritto di starci quindi pagano veramente un prezzo altissimo. L'ultima domanda la riserva James, da cui vorrei sapere adesso dove sta, cosa fa e come sta. Siamo uh, uh, okay. vivendo in Palestina. now, non sono come prima, I'm sleeping in casa, tutto è ok, prima are... stiamo... Sleeping in the fabbrica, no light, nothing, but now I think it's only my hand is il problema per accommodation uh, is ok. Beh, lui ora sta molto meglio. Si sta riprendendo anche da queste da queste ferite, da queste ingiurie che ha subito. Vive a uh, Polistena, Credo nel nella comunità di Donpino appunto vive in una casa sta, sta meglio gli faccio un'altra domanda della quale però ho un po' paura della risposta se per caso un giorno dovesse non so tornare in gano o andare in un altro paese che non è l'Italia che ricordo ha dell'Italia? Yeah. Uh, okay, the one I know for races is not uh, only here. Even Ghana that we are from, if I'm from my state, go to another state, is the same thing. I stayed before in Malaysia, Singapore, Thailand, all is the same. So for that, I know it's uh, everywhere, not only here. Sì, effettivamente emerge un po' quello sconforto di cui parlavi un po' tu prima perché lui dice effettivamente eh, ho conosciuto tanti luoghi, sono stato in Malesia, a Singapore, eh, anche nel mio paese il razzismo c'è dappertutto. Quindi... Lo allora, ringrazio per una risposta molto gentile ma che ci fa pensare naturalmente e ci fa pensare come si può fare a cambiare le cose. Grazie a tutti di questo incontro, un minuto... Un minuto per il cambio della guardia dei dibattiti e tra poco torniamo da voi.